Buongiorno insieme a me siamo molto contenti di ospitare anche quest'anno City, un, un evento culturale così bello e sentito dalla cittadinanza milanese e se siete qui è un po' perché insomma qui piacciono le, le storie, i libri, le narrazioni e quindi le relazioni, gli incontri e le persone. E anche il il è un po' un luogo di incontro tra le persone, perché innanzitutto il centroprime è la casa dei missionari, missionari che dal 1850 sono presenti in 19 paesi del mondo, dalla Papua Nuova Guinea alla guinea di Sao, alla Cina, al Brasile, e ad oggi sono presenti con diversi progetti di sviluppo a sostegno delle popolazioni locali. Ma qui a Milano il centro di vuole essere un po' un centro culturale e lo vediamo perché siamo all'interno di un teatro e abbiamo un'accesa stagione teatrale con uno spettacolo di Ma al di troviamo anche una biblioteca, una biblioteca con circa 44.000 volumi tra monografie e riviste e un archivio storico e un archivio fotografico, nonché una sala studio una sala lettura. È un luogo di cultura perché abbiamo anche un museo, il Museo popole e Culture, che è un museo multimediale con percorsi per tutte le età. E il centro Bine è anche un luogo di formazione e informazione. Abbiamo diverse attività, da alcune missioni, Accademia Senza Frontiere, il Dopo Scuola Time Out per i ragazzi delle superiori. E anche un luogo di informazione perché è la sede di mondo emissione, di questo giornale missionario e dell'agenzia di stampa Asia News. Quindi io vi lascio la parola e grazie di avermi ascoltato e buon.